Un paio di veloci per un paio di domande, così ehm, diciamo spieghiamo il tuo intervento. Allora, due parole. Eh, mi raccomando, eh. anche l'idea iniziale. Eh, esatto, ecco. l'idea iniziale. Allora, eh, il primo approccio è stato un po' di spiazzamento. Perché eh, concepite a casa la, il mio intervento doveva essere centrale. Centrale perché eh, la mia idea era di portare una luna adesso sta... Sì, è nascosta, allora. però poi si filtra. Una luna che irradiava questo bosco ideale dove queste baccanti si liberano e, e invece ho trovato la tela inchiodata eh, e questo mi ha un po' costretta a intervenire in un'altra maniera che è stata quella di lavorare in un angolo e senza poter... Eh, Fucire, come avevo pensato i raggi proprio con l'ago e l'ago il filo, e, però l'hai fatto però, lo stesso. Diciamo che dopo il disagio iniziale, abbiamo, ho deciso insomma, di lavorare nell'angolo. E tutto sommato è andata, è andata bene così sì. perché e, alla fine ho fatto la mia, il mio intervento con l'ago, e è andato bene. Adesso, a tela finita, cercherò di portare questi raggi dove volevo. Adesso eh, questo ultimo intervento, visto che a questo punto da prima sono diventata l'ultima... Sì, esatto! Eh, ...reinterveniamo. Infatti adesso cercherò di portare questa luna, eh, che, che era finita nell'angolo, di spostarla verso l'alto, la facciamo sorgere. Ecco. Che poi sai, mh, eh, questo te lo dico anche... Che Nonostante fosse come dire, relegata lì nell'angolo, no? molte pittrici hanno, hanno, come dire, si sono, ehm, hanno fatto riferimento al tuo intervento, quindi eh, questo ehm. eh, per sottolinearne insomma, la forza. Bene, ecco, mi fa piacere. Niente, poi la, la tela è stata costruita con dei frammenti di, di miei lavori, tra cui fotografie, ad olio e collage. L'idea era un pochettino di fare una razza, un piccolo arazzo che raccontasse insomma un pochettino questa luna soprattutto, questa luna cerulea, come l'hai chiamata Sì, grazie tante, Vania. Ciao. Sì. Cioè non. Perché secondo me anche quando erano, c'è cioè questa cosa di, no, di fare questo rito liberatorio, era sempre in qualche modo configurato no, rispetto agli uomini, alla società maschilista. No? È vero. E allora per me sono. C'è cioè, un Dio, Dio Diso insomma. È vero, so. perché anche quello è, una, è un vincolo, anche lì c'è eh il Dio sì, sì, di sì, anni c'era sì, un uomo. C'erano comunque relegati in un ruolo a sì. quello. sono come una specie di oh, fantasmi, no? cioè che non sono completamente donne secondo me. Sì, no? ma la è parte, parte rossa dell'azione dopo, no? come un paradiso. No? Cioè... Quella soluzione di quella bolla, di quella, bolla, no? di quella, ah, di quella sì, sorta di concerto, vortice. Io. Sì, sì, mi trasmette proprio la, la fretta dei tempi d'oggi, ecco. La fretta e un po' l'ansia, no? Eh? Con quel grigio dei grattacieli, sì. Te lo dicevo prima. E poi mi piace anche la scelta del rosso, poi alla fine, comunque quel colorato... Beh, Il rosso era peggio. tipico dell'epoca dell loro, ma anche adesso il rosso è un colore simbolico, il rosso è il colore della passione. Certo, della terra sono basse frequenze proprio della materia il sì, sangue Soltanto chiedere un po' di raccontare a, eh, a raccontarci un po' come qual è stato l'approccio okay. Okay. No, no, no, no. L'approccio è stato appunto che organizzandomi sul tema che bisognava insomma rispettare e eh, ho cercato di unire la musica a queste palcanti che in realtà mi piacciono come danzatrici e sono sotto la tentazione del serpente, si baciano anche perché c'è questo serpente che non bacia la palcante, mentre danza in realtà no? Attaccata all'albero della, vi, della vita arcaria, che sono, ha delle radici comunque ben ferme sulla terra, e nonostante ciò, però si fanno chiaramente tentare. E questo serpente diventa la chiave musicale, no? Perché poi sono tentate dagli eccessi, da, eccessi. dalla musica. Infatti, sto inserendo il rosso che manca, diciamo, alla, alla radice proprio perché determina insomma la tentazione un no? po' rappresenta l'eccesso. Il, il volto della, della baccante, ecco, eh, l'hai fatto di quel colore per. Il volto della baccante perché comunque non ha un volto profondamente umano, no? mm -hmm. Quindi intanto si ricorda anche. Un pochino i, i volti greci che hanno sì. questa caratteristica sì. di un profilo proprio. Sì. E l'arancio è per, in realtà è la loro pelle, non proprio rosa, no? Perché comunque deve, il colore predominante è sempre il vino sì. che si unisce baccanale. Sì. Quindi non avendo un volto proprio specifico, umano, ho preferito dargli un colore che risaltasse certo. e si riconoscesse la baccante in realtà. cerchiamo di uh, metabolizzare un po' quello che già c'è, il tuo intervento uh, si attesta un po' dopo le prime quattro pittrici e, e tu hai portato questo interessante elemento della pigna con i pavoni, poi voglio soltanto inquadrare un pochino il, il pinolo e che cosa ti ha portato a maturare questo quest elemento, a volerlo inserire? Tanto è il simbolo di Dioniso, del Tirso. E poi è un simbolo che ritorna alla ghiandola pineale, no? Sì. Il terzo occhio, quindi l'iniziazione, l'apertura, la conoscenza vera, che era un po' quello dei rituali, delle baccanti. Ottimo. È un eh, abbandonare l'io per trovare il seno, per eh, trovare il senso essere iniziati alla vita vera e quindi è un po' questo il simbolo che ho voluto usare perché il tirso in sé per sé a volte magari può essere pure un simbolo più di altro valore più. sembra quasi un'arma il tirso sì, più, sì, esatto. più fallico, più, più di potenza più, invece questo è un simbolo della conoscenza, l'ho usata aperta proprio perché essendo un rituale femminile è sempre legato pure alla nascita alla per questo ho messo il pino aperto, e per questo ho messo il pavone e le immagini diciamo antitetiche che sono un po' quelle là, il doppio, il vabbè, poi c'erano vari parallelismi che mi interessavano. Eh, perché effettivamente poi alla fine ti proponi un po' cioè questo, questa immagine speculare, no? Eh, come quella che ha riproposto Zelda sono molto di differenti, cioè me l'hai fatto notare adesso, mm -hmm. eh, però è, è interessante sì, anche. Questa cosa di essere appunto il doppio di sé, no? Il sì. discorso. L'influenza principale è stata che ha cominciato lei con la sua suonavia, sì. anche se è fatta in una tecnica completamente diversa da lui. Consideriamo il fatto che adesso perché la tela è posizionata in questo modo per motivi di spazio, sì. però questa tela poi penso che avrà una collocazione normale e quindi si leggerà sul piano unico. Leggendola sul piano unico vedi che praticamente io sono sulla diagonale, all'angolo opposto di quello di Vaglia. Sì. E quindi, diciamo che anche la mia potrebbe essere una luna blu, ma non è soltanto una luna, è una fusione fra luna e sole. La salute sta nell'integrazione. Certo. Se infatti... C'è conflitto, non è, non... Cioè, tu puoi avere uno scambio giustamente. Certo. Non è giusto che nessuno uh, vada a prevaricare l'altro. Certo. Cioè, non scambia tutto quanto. Però secondo me è solo l'unione e forza cioè finché rimaniamo io sto sul, sul, sulla montagna mia tu so su quella tua in mezzo facciamo la battaglia Staremo, perché poi se andiamo a vedere la storia dall'antichità appunto bella, a giorni d'oggi quanti, quanti secoli sono passati? Ma stiamo sempre vedendo poi sempre, dici? certo, certo cioè il succo del discorso quindi forse ecco per questo vedi due occhi uno dorato e l'altro azzurro e poi l'unione devo eh, lasciare la parola perché ci spieghi un po' quali sono i motivi del suo intervento. È una donna, una baccante, come si può presumere, insomma, È una donna, la sofferenza della donna, le radici, le radici della, della donna moderna poi, e poi lo capirete più là, quando sarà completo. chiedo anche a te eh, come com si è voluto il contributo, come sei arrivata a, a dipingere questo che noi vediamo sulla tela, un po' gli elementi che ti hanno ispirata, come ti sei raccordata agli altri, anche le criticità, fai pure un commento critico eh, perché sei una delle ultime quindi ci sta. Perché lei è una è Una sì, no? baccante in questo momento lei sta danzando, so, però anche. E ci piace, eh, eh, sì, e che poi alla fine sembra che stia fluttuando su qualcosa, che poi questo non so se è stato voluto, se è avvenuto. Sì. Diciamo che poi alla fine, vedendoti dipingere, in parte quello che, che fai è voluto, in parte poi ti lascio. Sì. Sì, mi lascio molto andare, non riesco mai. A volte immagino le cose in un modo poi vengono diversamente. E spesso la cosa è ben accetta, a volte no della persona mi ha fatto eh, un po' mi sottolineato il disordine e questo disordine è perché sembrano tutte cose che sono sullo stesso piano poggiate è un po' il difetto di questa cioè, il difetto di questa tela perché eh, però non è un difetto io penso che c'era l'idea di interagire quindi di diffondere con le altre quindi grazie fatto caso a questa cosa non si è voluta fare, non lo so, perché poi adesso forse si vede di più perché siamo in una fase avanzata anche sì. del lavoro, sì. quindi questa cosa è più evidente. Ho pensato io all'albero perché... sua fermezza, eh, che è ferma, che è determinata, eh, nello stesso tempo che con i suoi rami, e quindi in questo caso sì. la donna con eh, le sue braccia, eh, accoglie tutto, affronta ogni intemperia, ogni eh, difficoltà de della vita e quindi non si abbatte come l'albero eh, che ha le sue radici ben fermi nella terra. E poi il fatto del, che ho lasciato il cotronco bianco, perché, diciamo, un po' chiaro, no? perché pensavo eh, alla donna spogliata da, dalla sua corteccia, quindi dalla sua corazza, sì. eh, percoglie proprio l'essenza della, della donna, la vera anima. Perché, perché questo qui, come dire, è la, è la donna in generale o la baccante? Cosa hai riportato? Anche baccante, perché Spogliata ha visto libera, non più prigioniera, ma libera da ogni eh, condizionamento, anche dal, diciamo, dal, non è più prigioniera anche delle, dalle dipendenze. E quindi è libera, una donna che eh, va al di là diciamo, del, di ciò che può eh, essere intorno a lei. Perfetto. E quindi anche il sole eh, è il sole che rinasce, quindi una nuova alba, un nuovo modo di, di essere, un nuovo giorno, quindi un nuovo modo di essere anche donna. E eh, quasi quasi, guarda, l'avevo collegato Sì, perché quindi... effettivamente hai colto mh, questa cosa è interessante perché hai colto un, proprio un momento temporale, un momento dove sorge il sole, quindi prima del sorgere del sole c'è stata necessariamente la notte, no? E la notte è un po' il tempo delle vacanti e quindi tu hai comunque colto proprio questo istante temporale. Qui è questa spirale che avvolge e raccoglie in qualche modo con questo filo conduttore è iniziato e tutti gli elementi in un vortice che segna come la, la confusione ma anche la, la confusione che è poi caratteristica di quello che è il mito delle, delle baccanti e laddove il superio cede all'inconscio la libertà di, di esprimersi e questo per la civiltà è confusione dalla quale però necessariamente può avvenire la rinascita. Questo è un po' il mito della baccante postmoderna, a mio avviso. Il punto della situazione che ti sei fatta no? prima di, di iniziare. Andrew. Diciamo anche il punto di partenza, col quale poi si è interagito con i contributi precedenti. È un po', diciamo prima, una delle tue domande format, no? Assolutamente sì, perché mh, eh, ti trovi in una condizione che ti deve ispirare, no? e Soprattutto con il contributo simbolico, no? di altre, oltre che stilistico, di altre persone. E su quello devi impostare un dialogo, un ragionamento. Ehm, io il mio contributo è l'ultimo, praticamente l'ultimo layer perché io l'ho visto come uno strato proprio, no? ehm, un'altra vacanza, era già molto affollato effettivamente il, il quadro di, di donne, perché una moltitudine, una folla di donne proprio, però mh, volevo introdurre questo tema che è l'omofagia, cioè l'ultimo eh, elemento, quello secondo me è un po' più, l'elemento più tabù. No? È oscuro. oscuro e cavernoso che è quello del fatto <ride> di cannibalismo eh, che mh, si rifaccia, no, però la nostra Eucaristia è una forma di cannibalismo no? simbolico che è stata ripresa proprio direttamente dalla tradizione delle baccanti e quindi è interessante notare questo, insomma, perché non è cannibalismo, è, è mangiare, il, mangiare nella carne tu mangi anche una parte del, tuo, del Dio, insomma, e quello con il rituale poi alla fine. È, Diciamo, era lindo, insomma, a Dio, a Dioniso. E quindi... quindi si sviluppa poi anche questo rapporto dialettico uomo-donna lì, no? Perché mi dicevi che hai trasformato la baccante di Maria in, in un penteo, uomo, in penteo Il sì. non ha voluto, cioè, ha voluto ehm, innestarsi proprio su questo elemento centrale che ha, che ha portato Maria, che è veramente carino di significati, no? E, quindi lei praticamente dimora per di te o.